Il caporalato è un fenomeno europeo, quindi va gestito anche con strumenti europei. È presente in larga parte del meridione d'Europa, quindi nel bacino mediterraneo, in particolare Spagna e Grecia, tantissimi... Lavoratori stranieri, donne e uomini che vengono sfruttati per raccogliere il cibo che, che mangiamo, situazioni di irregolarità diffusa con contratti grigi, un pagamento a cottimo che è del tutto illegale, con situazioni di schiavitù e paraschiavitù. Il lavoro grigio riguarda il 90% dell'agricoltura italiana. È prassi comune che vengono segnate molte meno giornate di quelle effettivamente lavorate. Questo vuol dire che il datore di lavoro ha un pezzo di carta, cioè un contratto atto fittizio in caso di controlli, ma permette di tenere soggiogato il lavoratore che dal canto suo è convinto che si sta in qualche modo facendo furbo perché prende la, la disoccupazione accumulando giornate. La continua produzione di offerte sotto costo, di continue promozioni abbassano il valore del prodotto lungo la filiera. Chi ne paga le conseguenze sono l'ultimo anello, cioè le lavoratrici e i lavoratori i braccianti sfruttati. Un fatto che a noi ha colpito molto è la morte di un lavoratore spagnolo nelle campagne della penisola iberica, morto mentre raccoglieva i cocomeri a 44 gradi centigradi. Negli stessi giorni un grande gruppo industriale di scount in Italia faceva una promozione con le angurie a un centesimo. Ora, fra queste due cose non c'è un nesso causale, c'è però il terreno di cultura dentro cui cresce e si fortifica lo sfruttamento del lavoro. Lo scorso anno è stata realizzata una prima sanatoria per quanto riguarda il lavoro agricolo, proprio per rispondere alle richieste in tempi di pandemia. A distanza di mesi si poteva fare di più. Noi siamo stati fra i promotori della campagna per la regolarizzazione, ha portato sì a 200.000 e oltre domande, ma che è stata fatta con poco coraggio politico, perché ha avuto una serie di paletti di cui oggi paghiamo il conto. Uno dei conti che paghiamo oggi è il fatto che ancora solo il 2% delle domande sono state processate e andando di questo passo verranno processate per i prossimi 30 anni. Ed è decisamente inaccettabile per il sistema paese, ma soprattutto per le 200.000 persone che aspettano di sapere se possono considerarsi o meno regolari in Italia. Ci troviamo di fatto in una quasi terza ondata di pandemia. Per quanto riguarda il lavoro agricolo, il Paese si sta preparando anche dal punto di vista normativo, oppure gli strumenti non sono sufficienti. Mi pare che la situazione sia in Italia e in tutta Europa pressoché la medesima dello scorso anno, e ancora abbiamo decine di migliaia di persone che vivono in condizioni drammatiche nei ghetti di questo paese, vivono e lavorano in condizioni di schiavitù o di illegalità diffusa e credo che questo sistema al di là della pandemia debba essere visto e considerato come un problema strutturale dell'intera Europa, non come una emergenza. La direttiva europea sulle pratiche sleali deve essere tradotta nei Paesi membri entro maggio di quest'anno. L'Italia sta facendo probabilmente un passo in più perché il Parlamento ha chiesto al governo di inserire l'abolizione delle aste al doppio ribasso anche dentro, questo, dentro il testo della direttiva delle pratiche estereali. Il disegno di legge sul, sulle aste al doppio ribasso è stato approvato alla Camera in prima lettura quasi all'unanimità, con la sola astensione di Forza Italia. Noi facciamo un appello al Parlamento, a tutte le forze politiche, perché si facciano carico di questo fenomeno e approvino un disegno di legge che è pronto, basterebbe mezz'ora di seduta plenaria della Camera perché questo disegno di legge si trasformi in legge dello Stato e le aste al doppio ribasso vengano messe al bando definitivamente. Pensate con un Ministero della Transizione Ecologica che sui temi ambientali, sui temi dell'agricoltura, di fatto ci possa essere una svolta. Non basta un titolo per fare un Ministero, fare un Ministero della Transizione Ecologica senza però eh, come dire, coinvolgere anche il Ministero dell'Agricoltura può essere un passo falso. Ecco, prima di applaudire al, al Ministero per la Transizione Ecologica, capiamo eh, quali sono i primi atti politici che, che farà.